Ciao, allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 14 del Libro Rocher, che è valido fino al 15 novembre del 2017. Tra le tante novità che vedremo subito, ce n'è una che è in edizione limitata, il calendario dell'avvento. Quindi con, ehm, calendario con 24 caselline dove in ognuna c'è un mini size di un prodotto del Libro Rocher. In questo caso è valido solo fino al 6 novembre perché è edizione limitata ed è non ne rifaranno degli altri, quindi se vi interessa mi raccomando con gli ordini immediatamente. Iniziamo a sfogliare il resto del catalogo. Allora, eccoci la pagina del catalogo, vediamo subito l'anteprima. Iniziamo con la nuova linea nutrizione al carité. Di questa linea io già usavo lo shampoo e mi sono sempre trovata benissimo. Ah, vediamo che eh, tutto quanto è sostenibile perché eh, è vegetale per l'albero del karité. Spiega anche la simbologia e l'impegno del libro a associarla alla comunità di donne locali al progetto, quindi davvero è anche solidale. Prima novità, eccola qua: è il balsamo doccia ultra nutriente, senza parabeni, oli minerali coloranti e conservanti. Abbiamo anche le altre novità che sono latte nutriente intenso per pelli molto secche oppure il latte nutriente intenso per pelli molto secche, quello però nel formato maxi con il flaccone dosatore. Se no, eh, per pelli molto secche danneggiate il balsamo nutriente intenso oppure per pelli danneggiate da riparare, per zone da trattare il, il balsamo, questo qua SOS. Che è 100% carité bio. Vediamo le promozioni per i trattamenti viso e vediamo il set. Questa, ad esempio, è della linea Rich Cream. Il set comprende l'Elixir di Bellezza e l'Antiughe Benefica giorno a 32,95. Vediamo le promo delle altre linee. Eccola qua, l Elixir Jeunesse, il set che comprende sia la doppiazione, riparazione piante inquinamento più il trattamento ristrutturante giorno. 34,95 anti-age global a 42,95 il siero più la crema fondamentale giorno il set, eccola qua, serum vegetale, ride e clutter 24,95 il siero ultra levigante più il trattamento levigante giorno oppure eccola qua eh, anti-rughe compattezza 26,95 sempre il siero ultra rimpolpante col trattamento rimpolpante giorno Ride Lifting, siero modellante, più trattamento modellante giorno 32,95. Ora il rituale 7 idra Vegetal 11,95, l'acqua micillare idratante 2 in 1 e la crema di idratazione intensa 24 ore. Oppure della mia, eccola qua, Fiabo Vegetal, il set opacizzante con l'acqua micillare purificante 2 in 1 e il gel crema a zero difetti a 12,95 oppure il set pelle sensibile con l'acqua micellare lenitiva e la crema di lenitiva a 12,95. Vediamo ora il set per i capelli, sempre della linea riparazione, quella con il burro di karité, che è, è la linea che io amo di più. Il set comprende a 12,95, lo shampoo trattante nutri riparatore, il balsamo nutri riparatore e la maschera nutri riparatrice. Vi mostro ora delle novità per quanto riguarda il make-up. Prima novità sono le matite per sopracciglia. Questa dice che ha la tenuta 12 ore, è disponibile in tre colori, eccola qui. Alla micromina ritraibile, quindi quella automatica, con il pennellino, il, lo scovolino, quelle per pettinarle. In tre colori, quindi cedro, castano e bruno. E questa, sinceramente, io sono davvero curiosissima di provarla. Abbiamo anche il mascara fissante per sopracciglia, eccola qua, sempre nei soliti tre colori. 1295 prezzo pieno in promo a 995. Dice di eh, disciplinare eh, come si dice: disciplinare e colorare naturalmente le sopracciglia. Può essere anche applicato da solo se vogliamo solamente definirle. Oppure eh, come fissativo per la matita. Altra novità, e anche questa è una grande novità: è il primer ultra light è un primer viso illuminante all'estratto di riso illuminante. Allora, intanto prolunga la tenuta del trucco senza appesantirla. Ha 92% di ingredienti di origine naturale, non ha siliconi, alcol e parabeni. Quindi un primer senza siliconi, questo è molto importante. Altra novità è il due illuminante, eccola. Infatti si tratta di una polvere illuminante con due colori. A due tonalità per risultato modulabile ed è, può andare bene anche in inverno perché ha un effetto leggermente abbronzante però nel mentre è illuminante. Altre novità è il pennello Kabuki Retraibile da portare sempre con te, dice perché? Perché il pennello Kabuki ehm, le setole tornano all'interno e poi al tappo, quindi è comodo anche da portare in borsa. Ad esempio, una volta finito il trucco possiamo passare il pennello nella cipria o nella terra e poi chiuderlo, così si può estrarre al momento dell'uso per un ritocco, per opacizzare di nuovo la zona e mi trovo molto comodo. Promozioni, allora, vi mostro l'altra pagina, promozioni, due saponi a scelta 5 euro, tranquillamente come sempre tutte le profumazioni, il primo sempre col codice nero e il secondo col codice rosso tra tutte le profumazioni disponibili, quelle e eh, i saponi classici. Vi mostro ora di quello di cui parlavo il calendario dell'avvento. Eccolo qua. È un calendario che contiene 24 caselline da aprire ogni giorno e all'interno ci sono un sacco di prodotti. Sono elencati qui tantissimi prodotti davvero in Italia, 49,95 e i prezzi sono limitati. Quindi, tanto che l'offerta è valida dal 26 ottobre al 6 novembre, davvero queste sono da prendere al volo. E, e, stavo leggendo che invece i prodotti, i prodotti di maquillage, ecco il trucco, sono tutti in formato standard quindi davvero i mini tagli sono per i prodotti viso, capelli, profumi, gene e corpo mentre i prodotti standard, quindi formato grande, formato no classico, per i prodotti di trucco quindi davvero wow e questo era tutto l'album. Allora eccoci, abbiamo sfogliato tutto l'album avete visto tutte le novità, promozioni, offerte, È davvero un super album. Vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi, per le informazioni e per gli ordini e c'è sempre anche il link per scaricare nel formato PDF il catalogo, così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali. Nella i delle info c'è anche la scheda con il catalogo di Natale, così potete tranquillamente trovare anche quello. E basta, non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Broschetti.